Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto in un'esperienza e in un'escursione veramente emozionante di quelle mozzafiato, saliremo sul trenino rosso del Bernina, questo treno che è particolare perché è rosso ma soprattutto perché è un treno che sale sulla montagna e attraversa le montagne ed è questo veramente il suo punto forte con dei panorami allucinanti eh, tanto che è diventato patrimonio dell'unesco eh, questo treno che parte da tirano in provincia di sondrio lombardia per poi arrivare eh, a St. moritz in svizzera partiremo dall'italia a Tirano e saremo ad un'altezza di circa 500 metri per poi arrivare nel punto più alto Spizio Bernina dove il treno appunto sale tantissimo per arrivare a questa altezza perché parliamo di 2250 metri quindi siamo partiti da 500 saliremo fino a 2250 poi scenderemo per arrivare al capolinea che è St Moritz che è intorno ai circa 1700 metri eh, all'interno di questo viaggio ovviamente ci sono tantissime tappe dove si può scendere eh, fare le escursioni che ci sono in quella tappa eh, o in quella fermata e poi eh, prendere il treno successivo e continuare appunto l'escursione e il, diciamo il tragitto con il treno fino a St Moritz. Eh, la cosa bella appunto è questa possibilità di scendere, di prendere il treno successivo dopo aver fatto le escursioni che si è voluto, ovviamente sono tantissime le tappe, le fermate tantissime tantissime escursioni che in una giornata è impossibile farle tutte, anzi se ne fa veramente poche, eh, perché comunque c'è il tempo che si sta sul treno più ovviamente il tempo quando si scende. Quindi ne faremo due o tre, quello che riusciamo a Fare, spero di riuscire a trasmettervi le emozioni che riesce a dare questo treno anche quando si è a bordo del treno perché è un treno con dei vetri molto grandi che si possono anche abbassare, appunto per fare foto e video per non avere il riflesso. Eh, quindi, quando saremo sul treno, quando saremo a terra, eh, riprenderò con Insta 360 o con Insta Go 2. Quindi, cercherò di fare eh, il meglio che posso con queste due eh, camere che sono veramente eccezionali. Ma poi, ragazzi, eh, quello che sarà veramente il punto forte è far volare il. Il DJI Mini 3 Pro perché cercherò di riprendere il treno eh, dall'esterno quando arriva quindi si capirà veramente cosa vuol dire vedere questo trenino rosso che eh, con i suoi binari che fanno curve a destra e a sinistra intorno alle montagne, è veramente eccezionale però anche Insta360 la metterò fuori dal finestrino del treno per cercare di farvi vedere appunto come il treno fa tantissime curve ovviamente per salire perché non è che sale dritto ma sale girando eh, aggirando le montagne ed è una cosa veramente spettacolare è una giornata veramente stancante perché bisogna partire prestissimo alla mattina per godersi ovviamente tutto quello che è eh, diciamo quello che può darci questa escursione anche perché il prezzo secondo me non è bassissimo perché si parla circa di 60 euro in seconda classe quindi capite che se si va in due o tre diventa bella impegnativa la spesa quindi bisogna godersela tutta quindi partire presto e tornare tardi eh, ovviamente ci si stanca tantissimo per sfruttare ovviamente quello che si spende quello che può darci questa esperienza ragazzi bisogna secondo me fare così e come al solito ragazzi se il video dovesse piacervi lasciatevi un grosso pollice su iscrivetevi al mio canale Telegram per avere eh, tante storie riguardanti alle escursioni che faccio e gli spoiler dei prodotti che porterò sul canale successivamente, infatti di questa eh, diciamo, escursione, di questa esperienza ho portato tantissime storie, eh, tra cui porterò anche un seguito riguardante appunto la connessione eh, da avere nel telefono se si va in Svizzera, perché eh, non è così scontata, perché Svizzera è fuori dall'Unione Europea, quindi non abbiamo la connessione dati eh, nei nostri abbonamenti, ma eh, o paghiamo tantissimo nell'utilizzarli o c'è un'altra soluzione che è quella che ho utilizzato io perché ne avevo tanto bisogno di avere una connessione dati per condividere foto, eh, video sia su Instagram anche a casa con eh, i miei genitori con Whatsapp eh. quindi tanta tanta roba avere una connessione dati eh, che non ci succhi il sangue ma questo eh, ve lo porterò in un prossimo video quindi detto tutto questo mettetevi comodi risoluzione di YouTube al massimo e gustatevi ed emozionatevi col trenino rosso del Bernina con DJI Mini 3 Pro e le fotocamere Insta. Iniziamo. Ci siamo, macchina caricata. L'orario è quello giusto. come guidare il drone uguale Ragazzi, mangiare un panino col salame di fronte a tutto questo. Cioè, senza parole. Ragazzi. Siamo partiti da qua, siamo saliti in altezza fino a questa altezza, ma spostandoci lungo tutta questa tratta. Siamo arrivati qua per il punto più alto Spizio Bernina, 2253 metri, e poi siamo scesi un po' per arrivare fino a Semmonzi, a 1774 metri. Adesso bisogna ritornare indietro, saliremo ancora qua in alto e poi ci fermeremo qua. Qua scenderemo, camminata a piedi, risaliamo e torniamo fino a Tirano.